Allora, vediamo cosa c'è sui pixel da fare visto che ci sono soltanto le Bedwars. Ma sono tutti i minigame che fanno proprio cacca. Allora, in breve questo video dovrebbe parlare di io che sono scomparso per almeno un mese circa. Non, non, non saprei di cosa parlare sinceramente Cioè allora molto probabilmente Non ho fatto video No raga basta trovare scuse Non, non avevo voglia di fare video Non, non avevo voglia di, di andare avanti il canale Volevo riposarmi in, nelle vacanze Che sono state sinceramente fino adesso soltanto noiose Però vabbè questi sono dettagli Molto probabilmente questo video lo vedrete prima rispetto a quando sono partito Perché Il 18 parto e oggi è il 14 Quindi non so quando starete vedendo questo video Fatto sta Penso di, fare questi video... Penso di fare questi video una volta ogni mese Voglio soprattutto tenervi aggiornati su certe cose, su fatti della mia esistenza No, più che altro volevo cambiare un po' il canale roba del genere Nel senso, volevo cambiare stile di editing e forse porterò format non solo inerenti a videogiochi O comunque a Minecraft normalmente Soprattutto non voglio portare troppe bedwars O sì, non lo so dipende Se ho voglia di fare bedwars o fatto Ecco questo video sarà uno dei tanti esperimenti di video che voglio fare Per esempio se in questi giorni O meglio settimane O meglio mesi Se in questo periodo di tempo vedrete tipo Far uscire dei video molto diversi fra di loro Tipo magari qualcuno potrebbe essere anche in real life Oltre a sta roba del fatto che Molto probabilmente vedrete dei video molto diversi sul canale Avevo in mente di fare un video anche abbastanza figo Volevo anche fare un video, come stavo dicendo prima, un po' più, diciamo, cinematico Dove effettivamente rispondo alle vostre domande Ma non è una cavolata, nel senso io gioco e rispondo alle domande o cose del genere Che magari piace di più rispetto a quello che in Se sì, Comunque vedrete un, un sacco di video con diversi argomenti, diversi... Eh... Si vede che non so più fare un video e non so parlare Vabbè ah io, io, io non so perché questo video durerà Allora io non so Questo dura Buongiorno al pubblico maschile Sono vivo, non ho intenzione di quittare YouTube, non ho.. State tranquilli, è un mese di inattività perché sono stupido e non ho voglia di fare video Magari non riesco a farmi spaccare il letto prima Un fallimento come al solito Grande Ah mi scliccare mi scliccare Cosa ci potrò mai fare con questo legno? la perfetta ricostruzione di quello di car va bene basta ciao